Ciao ragazzi, su questo video vedremo come si calcola il determinante di matrici 2x2, 3x3, 4x4 con gli sviluppi di Laplace e la regola di Sarus. Allora procediamo, vediamo qua la definizione. Lo sviluppo di Laplace è un metodo di calcolo del determinante che risulta efficiente solo per matrici molto piccole o contenenti un grande numero di zeri. Si procede scegliendo una riga la iesima tramite questa formula qua allora che rappresenta questa formula qua? è una sommatoria che è una sommatoria? la sommatoria permette di descrivere in modo compatto la somma di un numero finito o infinito di termini questa sommatoria comincia da j uguale 1 e, ripete, e si ripete n volte cosa si ripete? la somma di questa moltiplicazione allora se n è uguale 4 questa somma rivederà per 4 volte questo rappresenta una sommatoria adesso cij è il complemento algebrico della copia ij cioè cij sì, è detta da meno 1 alla i più j cos'è questo? allora meno 1 è una costante del teorema Laplace i è il numero di riga j il numero di colonna cioè è il posto dell'elemento sulla matrice se per esempio abbiamo una matrice eh, tipo una matrice 3x3 3, 1 0 3 prendo numeri a caso 2 2 0 Mettiamo anche 0 di più, 0 di più 0, 0 e 5. Allora una matrice 3 per 3. Cosa, cosa, cosa ci dice la definizione? Per esempio, se scelgo per AI numero 2 e per Z 3 che significa il numero che il posto di, sulla matrice di questo elemento è il numero, la seconda riga e la terza colonna, cioè questo qua. Questo significa questo i più j. Con poche parole, il complemento algebrico definisce il segno del determinante, cioè il segno del numero che dobbiamo trovare allora andiamo a vedere come si calcola questo determinante conviene scegliere sempre o una riga o una colonna con più zeri perché dopo moltiplicando qualcosa con 0 fa 0 allora qui abbiamo il primo elemento sta al posto 1 2 terza riga prima colonna il secondo elemento sta a terza riga ancora seconda colonna terza riga terza colonna allora secondo questa definizione il determinante di una matrice m è la somma meno 1 alla 3 più 1 i più z cioè il posto dell'elemento scelto, per 0, cioè l'elemento, per la matrice che risulta eliminando la riga iesima e la colonna zeiesima, cioè se prendo questo elemento qua elimino questa riga questa colonna, scusa questa riga cioè mi rimane 0 3 2 0 più abbiamo detto somma la sommatoria cominciando dal primo elemento a n in questo caso il nostro n è, è 3 uguale a 3 allora più 0, no 0, meno 1 alla 3 più 2 il posto di questo elemento per l'elemento stesso 0 per la matrice che risulta eliminando questa riga e questa colonna allora rimane 1, 2 allora rimane la matrice 1, 2 3, 0 1, 3, 2, 0 più sempre meno 1 alla 3 più 3 per 5 eliminando questa riga sebre e questa colonna cioè rimane questa sottomatrice qua 1, 0, 2, 2 allora meno 1 alla 3 più 1 cioè alla 4 fa 1 meno 1 alla 3 più 2 cioè alla 5 fa meno 1, meno 1 alla 3 più 3, cioè alla 6, fa 1, cioè risulta meno 1 per 0 tutto questo uguale con 0, anche questo uguale con 0, dobbiamo calcolare solo l'ultimo pezzo cioè meno 1 alla 6 fa 1 per 5 per la sottomatrice e per questo conviene scegliere rigo o colone piene di 0 1 per 5 fa 5 per la sottomatrice 1 0 2 il determinante di una matrice 2x2 2, come si fa? si fa calcolando questi termini 1x2-2x0 tutto questo per 5 cioè 5 per 2 per 1, 2, meno 0, cioè 10. Questo è il determinante di questa matrice qua. Il risultato sarà lo stesso calcolando con lo stesso modo qualsiasi riga o colonna. Il motivo che ho scelto è la terza riga. È perché c'erano due zeri per ridurre i calcoli da questo esempio cosa risulta dal complemento algebrico? allora questo valore qua è Perché? perché per qualsiasi matrice quadrata se calcoliamo meno 1 al primo posto cioè 1 più 1 è sempre 1 e 1 moltiplicato per qualcosa fa la stessa cosa allora il segno di questo elemento qua al posto 1 1 sarà sempre positivo questo posto meno 1 alla 1 più 2 sarà meno 1 la terza fa sempre meno 1 cioè meno 1 moltiplicato per qualcosa sarà meno qualcosa cioè meno e così via anche se la matrice è 4 per 4 vale la stessa cosa andiamo a vedere il nostro esempio allora L'esercizio ci dice calcolare il determinante della seguente matrice e dire anche se è invertibile. La nostra matrice è 0-1-2-4, 1-3-0-1, 2-0-1-3, 2-1-3-4 e 1-4 per Q4. Allora, come procediamo? Come da definizione dobbiamo scegliere la riga o la colonna con più zeri. Come vediamo qua c'è 1, 0, 2, 3. Cioè fa lo stesso se scelgo o questa colonna o questa o questa o questa, o questa riga o questa o questa. Io scelgo... la prima riga e comincio a calcolare il determinante secondo questa riga come abbiamo detto dalla regola con il complemento algebrico per il segno della nostra riga qua sarà un più meno più meno perché se facciamo meno 1 alla 1 più 1 sarà meno 1 quadrato cioè 1 segno per moltiplicare sarà più e così via se qualcuno voleva scegliere la seconda riga qua sarebbe meno 1 questo elemento qua sta al posto 2 1 alla 2 più 1 uguale con meno 1 alla 3 meno 1 cioè questo qua sarebbe un meno e così via più meno più e così via ragazzi noi abbiamo detto che calcoleremo il determinante calcolando la prima riga andiamo a fare i calcoli allora dalla definizione abbiamo, così si definisce il determinante della matrice A, A con queste barre uguale primo elemento 0 per la sottomatrice, eliminando questa riga e questa colonna. Rimane 3 0, meno 1, 0 1 3 1 3 4 Poi, più. Meno per meno 1 fa 1 per 1 sottomatrice 1 1 questa riga, questa colonna rimane uno zero meno uno due uno tre due tre quattro più 2 per la sottomatrice eliminando questa riga e questa colonna 1 3 1 2 1 3 2 0 3 scusa 2 1 4 e poi l'ultimo elemento meno 4 e più il meno 4 fa meno 4 per la sottomatrice 1 3 0 eliminiamo questa riga e questa colonna e rimane 1 3 0 2 0 1 2 1 3 1 3 0 2 0 1 2 1 3 allora abbiamo una matrice 3x3 seconda terza la quarta Dobbiamo procedere calcolando separatamente il determinante per ogni matrice. Per la prima matrice abbiamo 0 per 3, 0, meno 1, 0, 1, 3, 1, 3, 4. Questo, ragazzi, non dobbiamo fare i calcoli, fa direttamente 0. Andiamo a calcolare il determinante della seconda matrice con la regola di Sarus come si applica la regola di sarus? dobbiamo semplicemente copiare la prima e la seconda colonna alla destra della terza cioè riscriviamo e poi dobbiamo fare la somma di questi prodotti la sottrazione di questi prodotti attenzione la regola di Sarus si applica solo ai matrici 3x3 ci sono certi tutorial che lo fanno con matrici 4x4 però non vale si applica solo sulle matrici con dimensione 3x3. Allora procediamo. Come abbiamo detto, si fa la somma di questi prodotti e la sottrazione di questi. Uguale. 1 per 1 per 1 per 4 più 0 per 3 per 2 più meno 1 per 2 per 3 facciamo un po' di spazio poi abbiamo finito qua meno 2 per 1 per meno 1 meno 3 per 3 per 1 meno 4 per 2 per 0 abbiamo 1 1 per 1 per 4 fa 4 più 0 per 3 per 2 0 più meno 1 per 2 per 3 fa meno 6 meno due per uno per meno uno, meno due, meno tre per tre per uno, nove, meno quattro per due per zero, zero. Allora, uno per quattro. meno sei più due meno 9 uguale con meno 9, meno 6, più 2, meno 4, più 4 0, meno 9. Andiamo a calcolare la terza, il determinante della terza matrice con complementi algebrici o sviluppi di Laplace è uguale allora. Come abbiamo detto dalla definizione, dobbiamo scegliere la colonna o la riga con i più, con i più zeri. Qua ce n'è solo uno. Allora prendiamo questa riga qua. Dalla regola dei complementi algebrici per il segno, qua abbiamo meno più meno. Allora calcoliamo il primo elemento meno 2 anzi è 2 per 2 per il primo elemento meno 2 per la sottomatrice eliminiamo questa colonna e questa riga questa colonna questa riga rimane 3 meno 1 1 e 4 più 0 che non lo scrivo perché 0 per qualcosa fa 0 poi meno 3 per la sottomatrice eliminando questa riga questa riga, questa colonna 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. Facciamo calcoli 2 per meno 2. Il determinante di una matrice 2 per 2 è la sottrazione di questo prodotto, cioè. 3 per 4 meno 1 per meno 1 meno 3 questo prodotto la soluzione di questo prodotto 1 per 1 meno due per tre facciamo calcoli tre per quattro dodici meno il meno uno più uno meno tre per 1 per 1, 1, meno 2 per 3, 6, uguale con 2, meno 2 per 12 più 1, 13, meno 3 per 1, meno 6, meno 5, uguale. 2. meno 2 per 13 fa meno 26 meno 3 per meno 5 più 15 uguale con 2 per meno 26 più 15 fa meno 11 e abbiamo determinante Me meno 11 per 2 meno v 2 adesso facciamo l'ultima matrice calcoliamo il determinante dell'ultima matrice con lo stesso modo da definizione dobbiamo scegliere una riga o una colonna magari quella con più zeri a procedere io scelgo la prima e non dimenticare mai più, meno, più, uguale con meno 4. 1 per la sottomatrice, eliminando questa colonna, questa riga, 0 1, 1. 3 è la matrice che rimane allora prossimo elemento meno 3 per la sottomatrice eliminando questa riga questa colonna 2 1 2 3 più lo 0 che non lo scrivo perché sarà più 0 o meno 0 che non cambia il risultato poi meno 4 1 per il determinante della matrice 2 per 2 è la sottrazione di questo prodotto 0 per 3 meno 1 per 1 meno 3 per, per il determinante di, di questa sottomatrice che è 2 per 3 meno 2 per 1 uguale meno 4 per 1 0 per 3 meno 1 per 1 fa meno 1 meno 3 per 2 per 3 fa 6 meno 2 per 1 fa 2 2 allora, per 4 vale meno 4 1 per meno 1 fa meno 1 meno 3 per 4 fa meno 12 meno 1 meno 12 fa meno 13 e meno 4 per meno 13 fa 52. E questo è il risultato della quarta matrice, il determinante 52. Allora, quando sarà il determinante della matrice iniziale, di questa qua, sarà la somma di tutti i determinanti che abbiamo calcolato, cioè 0 più meno 9 più meno 22 più 52 la risposta sarà che il determinante di A sarà uguale con 0 meno 9 meno 9 di 2 più c uguale 2 che fa meno 9 di meno 2 meno 31 più c uguale 2 quale con vedo 1 poi l'esercizio mi chiede un'altra cosa se la matrice è invertibile che significa invertibile significa se il determinante è diverso da 0. noi abbiamo trovato che il determinante di A è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 con il metodo di eliminazione di Gauss ciao